Ciao a tutte e a tutti, sono Irene, sono la mamma di un ragazzo, di uno studente che è adesso ha le valette. Stamattina abbiamo subito una delle frequenti, ormai frequenti, incursioni della Questura. Come mamma, come appartenente a un comitato delle mamme in piazza per la libertà del dissenso, voglio dire basta, siamo stufe. Siamo stufe di ricevere queste visite, queste visite di notte, per arrestare i nostri figli, per arrestare una generazione, i nostri figli che hanno l'unica colpa di pensare, di essere a fianco dei più deboli, di difendere la propria scuola, la propria terra, il proprio lavoro e la casa, la casa dei più deboli. Siamo stufi, basta, noi diciamo basta. La seconda, cosa che... La seconda cosa che devo dire è che in questo momento mio figlio è nelle mani dello Stato, il posto più pericoloso al mondo. Io ho paura, io ho paura perché Torino, le vallette, i CPR sono sotto indagine per tortura. Per maltrattamenti e quindi anziché essere tranquillo perché mio figlio è nelle mani dello Stato dove io da 40 anni pago le tasse, io ho paura. Però, però devo dire un grazie immenso a tutti i compagni, ragazze, ragazzi, genitori che mi so vi sono vicini in questo momento perché davvero con loro è tutto più semplice, vi ringrazio di cuore e come mamma in piazza vi dico noi non ci muoviamo di qua, noi saremo sempre a fianco dei nostri figli, non un passo indietro.